diviso per, chiocciola barra rovesciata e punto interrogativo chiocciola con anello barra verticale barra rovesciata L0, barra verticale A o con tilde MI. MBC e islandese negazione et islandese copyright news 1. Apostrofo chiocciola barra rovesciata M chiocciola altà. A con anello barra verticale barra rovesciata L A con dieresi X A con dieresi per cento T O con tilde A con dieresi. Dollaro 8 barra verticale. I tu con con accento grave u con dieresi p o barrata barra rovesciata m i di u con dieresi apostrofo x a con anello barra verticale barra rovesciata l a con dieresi chiocciola a con dieresi x barra verticale x 3 x barra rovesciata l a con dieresi u con dieresi negazione 0 chiocciola barra rovesciata x o e o con tilde m t islandese micro di o con accento circonflesso y otto di le a con dieresi. A con anello barra verticale barra rovesciata L0 minore di barra verticale P5 a i 1 barra 4 barra verticale A et islandese XP minore di X barra rovesciata MI et islandese a U con dieresi e A0 I minore di barra rovesciata m et islandese a con dieresi t4 c concedi la barra verticale A di dea con dieresi. barra rovesciata x o e o con tilde m et islandese a condieresi t negazione di barra rovesciata l a condieresi chiocciola.